Una mostra oltre le mani a Palazzo Genovesi con la sovrintendenza. Di che si tratta? Eh, si tratta di un eh, esperienza eh, che nasce già dall'anno scorso per avvicinare i, i diversamente abili soprattutto nel settore ehm, della vista eh, che sono i ragazzi che nella fondazione sinapsi assiste ehm, per ehm, migliorare l'accessibilità ai beni culturali e ehm, Considerato appunto la specificità del, del bene culturale, eh, abbiamo individuato come fondazione Sinapsi che da mh, tanti anni assiste eh, bambini povedenti e non vedenti, mh, sia in Campania ma anche in Basilicata, perché abbiamo anche dei centri a potenza in Matera. E, mh, attraverso l'arte appunto un momento di inclusione e di superamento diciamo, delle barriere anche culturali, oltre che eh, diciamo architettoniche, così come previsto dalla normativa eh, dell'89 in Italia. La mostra durerà due giorni, dal 3 al 5. Sì, durante questa mostra saranno esposte le opere che sono state realizzate dai nostri ragazzi nelle giornate diciamo, di lavoro nel laboratorio di percezione tattile. E queste opere saranno poi anche esposte in occasione del 20 dicembre per l'altra manifestazione che viene organizzata appunto dalla sovrintendenza in collaborazione sia con la Fondazione Sinapsi e col Comune di Salerno